come va oggi siamo qui per recensire queste praticamente uh, morset, uh, morsettiere a mano ecco sono praticamente quattro morsettiere a mano in vendita alla lidl e praticamente costano uh, 10 euro tutte e quattro sono due da 10, uh, 10 cm 2 da 15 cm di ampiezza massima bene, ora andremo ad aprire aprirle scusatemi andremo a misurarle e a vedere un po' di caratteristiche di queste morsettiere apirle ci serve praticamente solo unicamente una forbice ecco qui questo è libero liberiamo anche questo ok anche questo è libero liberiamo questa liberiamo quest'altra qui, e anche quest'altra qui, ecco qui questo non ci serve più tutto quello che c'è qui non ci serve e queste sono le morsettiere della backside devo dire che il peso c'è non sono leggere il peso c'è e quindi credo che spero ci sia anche la qualità non solo il peso, non, spero che non sia solo materiale, ecco, diciamo, eh, a casaccio ma sia anche di qualità. Ragazzi, metro la mano e misuriamo ogni singola messettira. Queste dicono che sono di 10 cm di apertura. Quindi per aprirle, come si fa? Si preme questo pulsante qui in alto, si schiaccia tutto e si aprono fino al fine corsa. Ora prendiamo un semplice classico metro lo apriamo, ecco qui, e qui sono praticamente 10 centimetri andiamo a vedere quanti ne sono effettivi 10 centimetri e mezzo quasi non è male praticamente per tornare su in caso il pezzo è così piccolo basta semplicemente spingerle in alto e tornare su, per stringerle basta premere la levetta e si stringono ok? ora andiamo a vedere anche quest'altra che promette di essere praticamente da 15 cm vediamo quanti centimetri è in effetti prendiamo sempre il nostro metro mettiamolo a zero sono 15 cm e mezzo non è male per nulla questa è molto più fluida nel tornare su rispetto a questa qui piccolina Ora bisogna fare solo un piccolo test. Proviamo se e quando nel nostro laboratorio ci possano tornare utili. Esempio molto stupido, esempio molto banale che può servirci. Prendiamo per esempio due tavole, una è questa, un'altra è questa e dobbiamo metterle insieme. Dobbiamo metterle insieme e dobbiamo incollarle. Mettiamo che ci mettiamo un po' di colla ma noi dobbiamo praticamente rimanere così per incollarle ed ecco qui che ci entrano in aiuto le nostre mosse tire, ok praticamente basta allargarle ecco per esempio ecco qui la, lim la loro limitazione non ci posso fare non, non ci posso fare nulla questa è la loro eh, limitazione probabilmente dovevo prendere anche quelle più grandi non c'era da, da obiettare però vabbè cambiamo pezzo di legno superiore prendiamone uno un po' più sottile e vediamo se riusciamo mi sono procurato un altro pezzo questa è aperta al massimo e proviamo a stringerlo ok è arrivata bella stretta mettiamo anche la seconda sempre qui con la scala la apriamo premiamo qua spingiamo fin sotto e schiacciamo ecco qui ecco qua vedete non si muovono più rimango stabili devo fare un'elevata forza per staccarle ragazzi io ho con me già un borsetto in ferro e come qualità già stiamo a un altro livello e anche come apertura guardate cioè praticamente io con due di queste ho l'apertura di una sola ma neanche cioè fate anche conto di ciò rispetto a una vecchia a un vecchio morsetto in ferro i materiali che vedo qui questo non sembra per nulla alluminio anzi sembra ferro perché è anche molto pesante non è per nulla leggero sembra ferro un metodo molto semplice è prendere praticamente una calamita se la calamita si attacca è ferro non è alluminio ma si sente già al tatto che è ferro se era alluminio si sì. alla minima pressione si sarebbe già piegato diciamo che è uno spessore un po' sottile secondo me secondo me dovevano ingrandirlo un po' ma avendo comunque eh, dei beccucci in plastica avendo comunque una struttura in plastica non ci si può aspettare comunque una grande qualità inoltre c'è da considerare sempre che quando noi premiamo e arriviamo praticamente a fondo scala ecco qui che non possiamo premere più se, facciamo, se stringiamo praticamente con un'eccessiva forza rischiamo di spezzare uh, questa manovra che è in plastica e io la sento molto fragile in mano e quindi vi ricordo, anzi uh, vi dico che è meglio fare un po' di attenzione con questi particolari utensili Una supposizione è che io devo unire questo blocco di legno che ormai lo sto disintegrando a furia di fare prove quest'altro pezzo ok possiamo notare che quello da 10 cm se andiamo a metterlo risulta troppo piccolo quindi praticamente questi qua sono solo per lavori piccolissimi e non, non sono per lavori eccessivamente gravosi quindi praticamente se noi dobbiamo per esempio mettere a un banco da lavoro un'altra tegola di legno di questo spessore vediamo che con questi morsetti qua ce li facciamo supponiamo questo è il nostro banco da lavoro anche un po più doppio magari questo è il nostro eh, pezzo di legno che dobbiamo fresare con la nostra fresatrice e andiamo praticamente a eh, sistemare il tutto quindi mettiamo il morsetto da un lato ok Comunque lo trovo praticamente ridicolo Questo coso qui piccolino Probabilmente era meglio se prendevo quelle più grandi Ma diciamo che Quattro sono meglio di due Ecco Questa l'ho fissata e l'ho stretta molto forte Non eccessivamente ma abbastanza Ci ho messo la giusta forza Ora proviamo a stringere anche quest'altro Sempre con la giusta forza Se no spacchiamo tutto Ok, okay. Bello stretto e proviamo a smuovere questa parte qui da questa parte di sotto vediamo quanta forza avrò, eh, di, eh, di quanta forza avrò bisogno per smuovere le due parti questa parte di qua sta quasi cedendo e sto impiegando molta forza mentre questa di qua non vuole saperne Sto, sto praticamente togliendo il pezzo da, in, al, da dentro alla morsa Cioè non mi è mai capitato una cosa simile Ok Cioè praticamente con tutta la forza che ho fatto stavo togliendo questo pezzo Ora possiamo anche togliere anche quest'altro Diciamo Diciamo che questo qui è resistito ma anche qui si sfila anche eh, Qui si sfila questo pezzo Come anche la parte di sotto e così anche dall'altra parte bene ragazzi praticamente abbiamo visto che facendo molta ma molta forza questo pezzo superiore si è staccato ok nulla di che non è un difetto anzi è del tutto normale e quindi non è nulla di preoccupante l'unica cosa secondo me questa l'hanno fatto un po troppo piccola cioè non ha senso fare questa così piccola con un pezzettino di ferro praticamente che si piega solo guardandolo e questa farla così grande con quanta di differenza solo 5 cm? Direi almeno fatela più lunga, no? Comunque sono uscite anche quelle lì più grandi non solo queste hanno lo stesso identico costo di queste ma io sinceramente preferisco prenderne quattro e averne quattro su, su più pezzi anziché due questi sono tutti i componenti che sono usciti ne sono 4 in totale Uh, il materiale. L'impugnatura, scusate, non vi, ho non vi ho parlato di questa impugnatura Questa impugnatura è davvero comoda, ma è comodissima Non ho mai avuto un'impugnatura più comoda, probabilmente L'unica cosa che mi dispiace un po' è che arrivano ecco, fine a metà corsa e non fino a giù tutto Avrei preferito, arriverebbe, ero... arrivassero Ecco, l'unica cosa di cui mi dispiace di queste morse, ecco, sono praticamente le impugnature. Le impugnature che arrivano solo fino a metà. Questo è il loro massimo. Avrei preferito delle impugnature che arriverebbero fino giù a tutto e praticamente che partissero almeno da qui. Così da avere ecco, un maggior aiuto ma anche per chi ha delle mani leggermente più piccole delle mie io per esempio ho delle mani enormi ma qualcuno che avrebbe delle mani leggermente più piccole delle mie potrebbe andare benissimo qui praticamente si ripete la stessa identica cosa questi sono praticamente giocattoli per bambini non sono morse queste qui sono giocattoli che però sono molto pericolose se un bambino ci mette un dito qui sotto se lo può distruggere ragazzi io vi consiglierei queste qui di non usarle per lavori eccessivamente eh, grossi di usarle solo per piccole cose tipo incollaggio di legno e eccetera tipo incollaggio di legno tipo. Delle staffette, per esempio, una come questa e un'altra come questa, dovete incollarla fra di loro per non so per fare un okay. qualcosa, per fare un lavoro vicino a un tornio. Eh, lì vi consiglio di usare queste qui perché queste per incollare vanno più che bene, mentre per mantenere fermo, fissato, bloccato un pezzo non ve lo consiglio tanto mentre queste qui ve le consiglio per tenere bloccato un pezzo e possono avere anche un po' di diciamo di pressione in più ai lati avendo anche un, un perno un pochino più doppio diciamo che è praticamente il doppio anzi il triplo anche eh, ragazzi io li misurerei con il calibro e vedrei un attimo quanto sono grandi e poi li compariamo mettiamone queste due da parte che non ci servono questo blocco neanche e compariamo questa con questa ovviamente la differenza c'è il paragone è praticamente che questa è più grande e questa è più piccola però almeno vi do qualche dettaglio in più su queste morse allora andiamo a prendere il nostro calibro misuriamo innanzitutto la larghezza ok e praticamente andiamo a vedere che la larghezza è praticamente se metterebbe a fuoco a fuoco non vuole mettere ok è praticamente 15 16 17 18 cm e eh, millimetri scusate 18 mm sarebbero un centimetro e 8 quasi due ok allarghiamo un'altra volta qui Allora, sono 18 verso Uh, contro i se metteremo sempre a fuoco 5, 6 i 7, 8 sono 18 contro 8 diciamo che è più o meno la metà un po' più della metà però lì stiamo ecco diciamo che praticamente è la metà ora andiamo a vedere lo spessore o meglio l'altezza, lo spessore del ferro in sé, andiamo a vedere che è spesso 5 mm mentre quest'altro qui è spesso 2, 3, 1, 2, 3 mm Diciamo che Questa è la metà di questa Quasi Non in apertura, non in altro Ma diciamo che è la metà Io ragazzi ve le consiglio Se dovete lavorare sul legno Se dovete usarle per mantenere Pezzi che dovete saldare Assolutamente no Perché come saldate un pezzo Questi qui non ve le ritrovate più Spariscono Ok Non vi ritrovate più questa parte qui che è praticamente plastica, ok? Tutta plastica, non ve la ritrovate più. Il calore che praticamente può uh, emanare una saldatrice è talmente grande che può uh, sciogliere la plastica, quindi non ve le consiglio per saldare, ve le consiglio solo per fobbistico e per legno. Non ne sono del tutto soddisfatto, ci penserò su se fare il reso o meno, ma penso che le terrò per il costo che hanno penso di tenerle comunque vi aggiornerò sul mio profilo instagram dove caricherò le foto di queste morse eh, praticamente per il legno inoltre ragazzi eh, vi ricordo che sempre in descrizione ci sono dei link con affiliazione amazon e eh, potete anche sostenere il mio, il mio canale tramite una, una donazione su paypal Inoltre tutti i contatti eh, sul quale potete contattarmi stanno sempre in basso in descrizione Ci sta email, eh, telegram, eh, instagram, facebook, potete contattarmi davvero ovunque Basta solamente andare in basso in descrizione e vedere quali sono i miei contatti Se avete problemi, se volete un consiglio per qualunque altra cosa scrivetemi, non esitate Io sono sempre disponibile ragazzi io con questa visuale vi saluto, anzi mettiamole tutte quante in fila, mettiamo questa, mettiamo anche quest'altra qui, ecco con questa visuale vi saluto e vi auguro una buona giornata a tutti quanti, ciao ragazzi!